insieme all'annessa chiesa del Carmine il convento degli Agostiniani è tra i monumenti più rappresentativi dell'arte e dell'architettura salentina del Seicento La costruzione sorge fuori dalle antiche mura, in prossimità dell'abitato. La sua realizzazione risale al 1638, a firma del celebre capomastro Francesco Manuli di Corigliano d'Otranto. Magnifiche sono le scolpiture della facciata della chiesa del Carmine, indice della bravura dello scalpellino leccese Giuseppe Zimbalo, detto Lo Zingarello è un fondersi di armonie geometriche e floreali scosse e movimentate da un intenso dinamismo barocco. Il complesso conventuale per secoli è stato animato dalla comunità dei padri agostiniani, affermatasi a Melpignano già dal Cinquecento. La casa conventuale fu una delle più importanti della Puglia e fu attiva nell'educazione dei giovani e nel processo di latinizzazione e romanizzazione del culto religioso. Soppresso nel 1809 con l'applicazione delle leggi napoleoniche, il convento fu destinato alla pubblica fruizione. Oggetto di un consistente restauro conservativo, recentemente il complesso architettonico è ritornato a fiorire in una nuova cornice culturale. Lo spiazzo antistante al convento, ogni estate, fa da scenario al concertone della Notte della Taranta, la kermessa lentina più famosa.